Ciao, sono Ciao. e sono appena tornata da Nostage, ho a Shanghai, sono stata lì tre mesi e ho lavorato nell'area di, di marketing in un'azienda di eventi e comunicazione, mi sono occupata di una di, di pubblicazione di testi, piuttosto che nella gestire quello che è il backstage all'interno uh, degli, degli eventi insieme ai miei colleghi e, um, mi sono trovata molto bene perché ho lavorato e ho imparato nuove cose, piuttosto che una nuova linea certificazione cinese, quindi eh, sono più che soddisfatta eh, su tutti i punti di vista. Sì, perché c'era stato un momento uno studio eh, per vedere quali erano le mie attinenze e una volta arrivata a Shanghai ho trovato tutto perfettamente in ordine perché sono riuscita ad integrarmi e effettivamente a, a lavorare in quel che avevo sperato e quel Lavorare in team, perché in Cina tutti fanno insieme le cose e quindi tutti lavorano in gruppo, cosa che in Italia molte volte si tende a prevalere, mentre invece in Cina non esiste io, ma esiste noi. E quindi eh, mi sono trovata molto bene, sicuramente altro tipo di visione. Una delle cose che ho più riscontrato è stato il modo di approcciarsi al lavoro, perché, eh, come dicevo prima, eh, eh, i cinesi hanno tutt'altro tipo di lavorare, anche come gestiscono, loro arrivano a un certo orario e allora dicono no, vabbè basta per dire, piuttosto che invece in Italia siamo abituati a strafare, cose che molte volte non serve a strafare, serve soltanto ottimizzare il tempo che si ha. Quindi eh, in Cine eh, ho notato. Sicuramente formalizzante, perché mi ha formato tanto. Perché andare lì a lavorare in tutto altro paese è sicuramente un, un altro tipo legge di di visione e è proiettata dal futuro. E, terzo è specializzante, perché riesci a formarti nel campo dove vuoi lavorare, quindi sicuramente anche specializzante. Il mio primo giorno di lavoro quando uh, dopo aver fatto un'ora di tram per arrivare al lavoro, un mio collega mi dice per mio collega che la mia collega si è dimenticata le chiavi in ufficio e allora vabbè ritorniamo a fare nuovamente un'ora di tram per andare in ufficio, per poi ritornare <ride> nuovamente al luogo del evento. Forstars mi è stata molto di supporto perché con i colleghi riuscivo a gestire quelle che erano. quindi sapevo su che poter contare. Innanzitutto la cena è bellissima, quindi per quello che ho potuto vedere è veramente molto bella. Secondo me trovare lavoro in un altro paese non è facile perché ci bisogna di tante competenze e essere seguita appunto dalla, dalla forzare in un Tutta altra, tutt altra prospettiva e soprattutto con supporto ci che ti danno 24 ore su 24, su di poter contare tutto il giorno.